Valeria Marini a pomeriggio 5, Cecchi Gori? Il peggio è passato. Come sta Vittorio Cecchi Gori? Parla Valeria Marini a pomeriggio 5. Migliorano le condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. A confermarlo Valeria Marini, intervenuta telefonicamente in diretta a pomeriggio 5. La showgirl Sarda ha rivelato di essere in contatto costante con l'ex fidanzato e che il produttore cinematografico, nonché ex presidente della Fiorentina, è assolutamente fuori pericolo. Al momento Cecchi Gori è ancora ricoverato al Gemelli di Roma dove la mattina di Natale è stato trasportato d'urgenza dopo essere stato colpito da un'ischemia cerebrale. Vittorio è stato ricoverato nel reparto di rianimazione ed è stato alcuni giorni in coma farmacologico. Oggi il peggio è passato ma l'uomo resta sotto osservazione, la sua riabilitazione sarà lunga e intensa. Valeria Marini sempre accanto a Vittorio Cecchi Gori. Per fortuna il peggio è passato. Vittorio sta meglio ha assicurato Valeria Marini da Barbara D'Urso. Quest'ultima, per la prima puntata del 2018 del suo programma Pomeridiano, ha dato ampio spazio alla malattia di Cecchi Gori ma pure alla morte di Marina Ripa di Meana. Sono vicina a Vittorio e tante gente mi chiede del suo stato di salute. Tutti gli vogliono bene ha spiegato la star del bagaglino, tra le prime a scoprire di quanto accaduto all'ex fidanzato. Vicino a Cecchi Gori anche l'ex moglie Rita Rusi che, appena appresa la notizia, ha lasciato Miami per fare rientro in Italia.